Attenzione, attenzione perché solo per oggi, e ripeto solo per oggi perché qua non si cucina mai, ussolo sta preparando una cinetta incredibile. Le patate sono? Sono al forno. Sono al forno, sono, e il sono pollo. Ma sono vegane le patate. Vegane. Cioè, sono fatte solo di patate. <ride> e il pollo, diciamo come. Con questo lo sta condendo e Allora, eh, rosmarino, sale e buono. Tutto assieme? Eh? Tutto assieme. Ma incredibile, che mix, signori. qua non si scherza, Misa. solo all about humanity. Assaggio. allora parto con la patata mm. Wow ora proviamo il pollo il pollo con le mani eh? vado con le mani eh? merda un applauso eccolo benvenuti tutti in questo nuovo vlog Ah, oh. io sono barbuto ma non ho la barba. Gira questa voce, se siete nuovi, nuovi iscritti, commentate con hashtag nuovi iscritti perché darò il benvenuto a Todos. Quello di oggi è un video assurdo! C'è niente. Ah, <ride> Cosa cazzo? è pepito questo qua. Bravo. Bravo. <ride> grazie, grazie. Ci avete segnalato in molti sia me che a Russo E siamo finiti su, su sullo schermo Su Striscia Su Striscia la notizia ci avete segnalato in tantissimi Quindi oggi noi non abbiamo idea Di cosa abbiamo combinato per finire su Striscia la notizia Andremo a reagire al video Speriamo non sia qualcosa di... Secondo me abbiamo combinato qualcosa allora Adesso vediamo Telefono alla mano Barbusso in televisione Signori E chi è quello nella Parlo Paolo, Paolo Bonolis con l'introduzione di Paolo Bonoris il cabaret una burro oh, è quello che dorme? <ride> svegliare l'amico con un colpo di cannone spara corriandoli mm, vuole fare un oh, prank call perso le palle <ride> sto video o meglio lo è stata ma dalla parte sbagliata dalla parte sbagliata Vabbè che avrei colpito delle palle in qualsiasi parte Vabbè che avrei colpito... ah ok Vabbè nel mio caso ho colpito le palle se avessi azzeccato avrei colpito un culo no, questa, questa, questa mi è piaciuta Mi è piaciuta Ragazzi barbusso in televisione Barbusso in televisione incredibile e anche lisa sì. ovunque barbusso ovunque hashtag barbusso ovunque ovunque ovunque bro bro noi abbiamo detto barbusso però adesso che arriva il nuovo coinquilino ah è vero credo. come ci chiameremo bella domanda ce la dobbiamo studiare